nuovo video, allora oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video a tema Zero Waste e più precisamente a tema um, moda sostenibile bene, allora oggi uh, parleremo del mio armadio parleremo del mio armadio, uh, se il mio armadio è sostenibile o se non è sostenibile uh, cosa si può fare per avere un armadio sostenibile eccetera eccetera eccetera io ho già fatto dei video dove parlo dei thrift shop um, dove parlo del... <ride> del perché la moda sostenibile costa tanto, come fare shopping etico eccetera eccetera eccetera che vi lascerò linkati qua sotto eh, se volete andare a vederli così che eh, se non li avete visti vi potete fare un'altra idea giusto per riprendere un pochino quei video eh, voglio dirvi che io ho smesso di comprare fast fashion perché fast fashion è, è merda uh... Eh, non compro più da catene molto famose qualsiasi negozio vi venga in mente che vedete sulle vostre strade quella è fast fashion tipo H&M, Zara, Bershka, eh, Pull&Bear eccetera eccetera eccetera quasi tutto è fast fashion tutti quei negozi molto molto famosi quasi tutto è fast fashion che cos'è una, cos una catena fast fashion? una catena fast fashion sono tutti quei negozi eh, che tirano fuori milioni di collezioni ogni 5 minuti che hanno una pessima qualità, pessima, pessima, pessimissima, pessimissima, vabbè, uh, che è una pessima qualità che i vestiti non sono fatti per durare e lo fanno apposta perché vuole, vogliono che la gente cambia il maglioni ogni 5 secondi e voi direte cosa c'è di male? I soldi mica sono tuoi. Cosa c'è di male? È che la fast fashion è il terzo è il terzo motivo uh, per la distruzione del pianeta. Oltre a distruggere il pianeta, sfruttano anche le persone. Quindi eh, se eh, vi fate quella domanda del wow, una maglietta che costa 10 euro, pazzasco, ehm, con la maglietta probabilmente vale una cosa come 3 centesimi, tra, materiali, tra materie prime e tra lavoro, perché loro non pagano i loro dipendenti e sfruttano assolutamente le donne, soprattutto del terzo mondo. Se, avete, se volete avere più informazioni riguardo al, ai danni che la fast Fashion sta creando, potete guardarvi il documentario The True Cost, che eh, molti mi hanno detto che a quanto pare l'hanno tolto da Netflix. <ride> Ma come usate? Come usate togliere cose importanti da Netflix? Vabbè, in caso magari cercatelo, sicuramente lo trovate online, e ve lo consiglio assolutamente se volete anche, diciamo, motivarvi a smettere di comprare Fast Fashion. In un altro video ho anche detto... Attenzione, perché non vorrei che la gente mi desse dire: Sì, ma io uh, non sono qui per parlarvi di voi dovete comprare solo usato perché, naturalmente, siete delle merde. Uh, io sono qua per dirvi che va bene se volete, come l'ho già detto anche nell'altro video in cui l'ho fatto sulla perché la moda sostenibile costa tanto e come insomma fare del nostro meglio per cercare di uh, diminuire insomma uh, il nostro impatto, dicendo che. Se decidete di comprare cose da queste catene va benissimo, però eh, cercate anche di capire che se comprate una cosa da H&M sfruttatela fino alla fine e non fate cose del tipo compro una maglietta, dopo fai teletti che schifo, non la voglio più, quindi la butto via. Questo è anche il senso, diciamo che il Zero S si basa anche su questo, ma anche la moda sostenibile, si basa sul consumare meno, sul cercare di comprare anche cose di più di qualità. Capisco che non tutti eh, possano comprarsi cose di qualità, io per prima non, è che, non ho mai comprato cose da marche sostenibili, eh, Um, ho comprato alcune cose da, da, da un brand sostenibile che esiste qua in Canada, quindi ok, io sono fortunata ad avercelo qua come negozio anche fisico, quindi ok, però allo stesso tempo io punto tantissimo sui negozi dell'usato o sui negozi vintage. E il vintage costa un pochino di più però rispetto alle robe dell'usato, quindi lì dipende un po' dai gusti vari della gente. Um, quello che voglio dire è questo, che se vuoi non avete altro, avete solo H&M, avete solo Zara, va bene, però allo stesso tempo, raga, Zara costa tanto, io sono entrata da, da Zara e, onestamente, i prezzi mi hanno fatto eh, girare la testa, perché ho detto, ma cos'è? Cos'è? Che uno, non hanno la qualità, due, non pagano i dipendenti, tre, eh, mi, mi fai pagare una maglietta 50 euro. Certo, 50€, certo, euro piuttosto gli do a un brand sostenibile che si cura del pianeta, tutto qua, tutto qua quello che volevo dire, perché ogni tanto... C'è anche questo dibattito che, ma io non mi posso permettere altro se non Zara, quando in realtà Z Zara comunque costa, va bene. Anche H&M ha alzato abbastanza i loro prezzi. Poi oltretutto, eh, non fatevi ingannare da quelle cose tipo slogan iperambientalisti di H&M, che noi ci curiamo dell'ambiente, o quelle magliette dove, cioè con i slogan ambientalisti, quelle sono la cosa peggiore del mondo, ma dettagli, ma, ma pure gli slogan femministi, eh, perché se sei femminista non starai mai a supportare un brand del genere che principalmente sfrutta le donne anche oltretutto, per la produzione dei loro capi molto bene, quindi io qua sono qua per parlarvi un attimo del mio armadio magari vi farò vedere alcune cosine vi farò vedere alcune cose che io ho trasformato vi farò vedere alcune cose che io ho comprato quindi per farvi capire, anche per proprio anche togliere quell'idea che l'usato fa schifo non... Ovviamente anche qua premessa, non ci sono dubbi che i negozi dell'usato non siano belli dappertutto, io qua in Canada, qua in Montreal sono fortunatissima, ci sono un sacco di negozi dell'usato, tutti bellissimi, eh, però giustamente so che non è dappertutto così. Uh, quindi volevo anche spiegarvi un attimo cosa faccio io diciamo, per diminuire un po' il mio impatto uh, con lo shopping, uh, io non sono mai stata una grande shopaholic però allo stesso tempo um, mi piace comprare vestiti, cioè, non è che mi fa schifo, non è che dico sono un iper minimal perché non è così, però allo stesso tempo cos'è che ho fatto io? Io quello che ho fatto è stato quando sono passata al zero e ho fatto un declutter nella mia vita ho fatto un declutter nella mia vita e ho tolto tutte quelle cose che non mettevo danni o quelle cose che non mi piacevano più e poi altre invece le ho messe da parte e uh, ho detto questa cosa la voglio trasformare perché non mi piace più come mi sta, ma secondo me se la trasformo ci ricavo qualcosa e dopo vi farò vedere anche. Poi eh, ovviamente sono andata in giro per i negozi dell'usato, ho fatto un giro tra un sacco di negozi per capire chi e cosa avesse cose migliori e qua ovviamente ci sono dei negozi che hanno delle cose molto di qualità perché sono molto, sele se sono molto selettivi quindi quando la gente dona i vestiti a loro, loro li... Um, li come si dice? Oh! Li valutano, quindi capiscono se è una cosa che metterebbero nel loro negozio o meno. Giustamente sì, si trovano anche cose di, di cose fast fashion, però allo stesso tempo comprare cose fast fashion usate non, è, non ha lo stesso impatto che comprarle nuove, Tutte, tutto qua. Poi io per dirvi anche nei negozi dell'usato cerco anche di stare attenta in ogni caso E cerco magari di non comprare sempre proprio fast fashion Ma di andare magari su qualcosa che ha più qualità ecco eh, Quindi oggi, eh, adesso vi farò vedere alcune cose che io ho comprato eh, nel, nei negozi dell'usato ehm, Ho un po' tutte le cose che ho comprato nei negozi dell'usato Perché non è che ne abbia comprati milioni Però giusto per farvi capire che eh, non è che proprio tutte le cose del negozi dell'usato Fanno schifo fa al cazzo, ecco eh, già tutto qua allora, eh, voglio iniziare anche col dire che il mio armadio comunque in ogni caso eh, è pieno di cose di H&M di Zara però allo stesso tempo sono cose che io uso da anni, anni, anni e anni perché ho sempre puntato sulle cose classiche quindi camicette, pantaloni eleganti, eh, magliettine eccetera eccetera quindi io tutte quelle cose che ho comprato ce le ho tuttora, ce io ho addirittura un vestito che forse ce l'ho da 8 anni <ride> e altri pantaloni, tipo i miei pantaloni preferiti sono di H&M, l'ho già detto in altri video e che ce li ho comunque da tipo 5-6 anni e perché so che con pantaloni mi sa che non li producono più e anche se li producessero non li comprerei in ogni caso però ce li ho e sono, stanno ancora bene dopo tutti questi lavaggi, giustamente il problema delle catene fast fashion sono anche il fatto che loro rilasciano il microplastiche nell'acqua, quindi so che ci sono dei sacchettini che eh, impediscono questa cosa e devo ancora informarmi da dove comprarle perché ogni volta mi dicono un brand diverso, devo un attimo informarmi per questa cosa però il mio problema è che quasi tante delle mie cose sono fast fashion quindi se mi metto a comprare 50 sacchettini e mettere tutti i vestiti in quei sacchettini non so quanto bene effettivamente si lavino però se qualcuno ha avuto questa esperienza me lo faccia sapere che ci faccio un pensiero anche allora, la primissima cosa che volevo fare vedere sono questi jeans questi sono dei jeans, um, come si chiama, sono dei jeans vintage perché, uh, sì, perché dovete capire che se avete dei jeans, se avete mai avuto jeans nella vostra vita e se li avete comprati da H&M, tutti quei jeans sono elastici, questi invece jeans sono vero jeans, quindi non riuscirete a fate, fare squat con questi. Uh, ho preso questi jeans, uno perché i, i jeans vintage hanno, un, hanno la vestibilità... Meravigliosa, perché io c ho, c ho la vita piccola e ho i fianconi larghi, quindi ogni volta i miei pantaloni stanno sempre larghi sulla, sulla pancia o, su, o insomma, sulla vita. Invece questi vestono bene, mi stanno comunque un pochino larghi, però eh, ci metto sempre la cintura. E ovviamente vita alta a vita, cioè vita alta per sempre voglio che non passi mai più di moda perché io non metterò mai altri pantaloni. Uno dei miei ultimi acquisti è stata questa giacca di jeans che è un pochino trash eh, come vedete c'è ancora le borche è una giacca degli anni 80 è una giacca degli anni 80 della Levy eh, della Levi Strauss infatti lo vedete qua, cioè una volta la Levi faceva comunque delle belle cose eh, poi comunque il jeans, il denim in ogni caso um, spreca un sacco di acqua, in realtà produrre il jeans Ehm, spreca un sacco di, di, di, di acqua e quindi giustamente non è proprio il materiale più ecosostenibile al mondo però allo stesso tempo se lo compri usato è già meglio, poi soprattutto se trovate i, um, i prodotti che sono stati fatti in, negli anni tipo 80-90 quello è jeans pazzesco, è meraviglioso, c'è cioè una qualità che questa è degli anni 80 come la vedete cioè <ride> è, è perfetta il mio ultimo acquisto della vita è stato questo cappotto lunghissimo arancione che io cioè autunnale che io adoro, impazzisco. Quando l'ho comprato, vi dirò, eh, mi stava largo e stavo per non comprarlo tutto, no, è troppo bello, eh, perché io ho un cappotto che è bianco e non lo metto sempre e poi ho altre giacche, solo che io i cappotti li adoro tantissimo e un colore così, soprattutto io che sono una persona autunnale, perché non l'avesse capito, sono una persona mega autunnale, un colore così eh, è meraviglioso. Questo è, un brand, anche questo è un brand, non so se sia vintage, però è un brand europeo, è stato fatto in Slovenia addirittura. Uh, e sono andata sul loro sito effettivamente, cioè la qualità si vede, è una qualità pazzesca, sono andata sul loro sito cioè questi cappotti costano tipo euro. <ride> sì, anche no, grazie questo invece è un esempio, di, scusate questo in realtà si intreccia, questo è un esempio di cosa che io ho fatto modificare, questo vestito l'avevo preso all'usato, mi stava un pochino largo uh, e ed era un pochino lungo a me non piacciono le cose cioè mi piacciono le cose lunghe uh, ma non quelle lunghe tipo che arrivano al ginocchio e basta mi piace che sia sopra il ginocchio e che sia un pochino sotto il ginocchio ecco tipo quelli stiletti 50 no. Uh, questa in realtà è stata una produzione è un made in Italy ed è fatto di lino 100% il lino è un materiale molto buono soprattutto per l'estate perché respiri da Dio è una cosa meravigliosa quindi questo è stato uno di quei vestiti che ho comprato usati uh, il lino è orribile da stirare uh, infatti questa stiratura è stata fatta da mia mamma non da me, è orribile da stirare però è un materiale meraviglioso anche se comprate cose nuove, il lino sarà sempre comunque mega sostenibile è un materiale molto molto buono, soprattutto per le estati fusi italiane vestito che ho fatto modificare, questo vestito era tipo lungo anche questo film, sotto il ginocchio eh, e l'ho fatto semplicemente tagliare sono andata alla mia sarta di fiducia che è meravigliosa <ride> donna santa eh, e quindi questo è un vestito estivo giustamente, però sì, l'ho fatto modificare perché mi dispiacevo darlo via solo perché non piaceva la lunghezza, ho detto ma scusa posso pagare un pochino di soldi in più e farlo modificare e portarlo questo invece è un, è un, un um, come si chiama? Questo sicuramente non è un vestito ecosostenibile, però è stato comprato, eh, perché è da Forever 21, eh, è stato comprato usato, l'ho pagato una cosa come i 5 dollari. Ah, per le altre cose non vedete quanto li ho pagati, però le cose vintage le ho pagate un pochino di più rispetto alle cose usate, però vabbè, questo l'ho pagato 5 dollari. Eh, è bellissimo, giustamente non ha il migliore materiale del mondo, però è un vestito molto bello che mi ricordava molto Serena Van der Woodsen e l'ho messo al mio Bachelorette. Un altro di quei vestiti bellissimi che io ho. Ho comprato in preda alla passione perché mi piaceva troppo com'era, cioè mi ricordo molto quei vestiti, molto questo non so se sia vintage, eh, dubito, però comunque l'ho comprato dall'usato, non l'ho pagato granché e eh, si stava da Dio comunque quest'estate, l'ho messo un sacco di volte né, durante le giornate fose, si stava da Dio eh, perché è uno di quei vestiti che non serve che ti mettere il reggiseno, si sta bene, solo che quando c'era il vento <ride> volava ovunque. Un'altra cosa che ho preso sono stati questi pantaloni, perché volevo, io non ho dei pantaloni invernali, dovete capire che io non sono, una persona, eh, non sono una persona freddolosa. quindi solitamente io non metto calze sotto i pantaloni, è una cosa che mi dà fastidio e molti dei miei, dei miei pantaloni eleganti non sono proprio fatti per gli inverni canadesi. Io li metto lo stesso perché tanto non ho così tanto freddo, ma questi sono stati sono dei pantaloni molto sullo stile anni 90, credo, infatti credo siano vintage questi qua um, e stanno un pochino più larghi, sono, non sono a zampa di elefante ma sono proprio a sigaretta ma un pochino più larghi rispetto alla sigaretta classica, ecco a quelli che siamo abituati noi e sono più pesanti, sono, non sembrano pesanti ma sono un pochino più pesanti perché mi sa che hanno un po' di lana ecco. Uh, e quindi questi li ho presi per, per l'inverno. Uh, questi invece rosa sono su, vestono sulla stessa maniera, solo che su questi sono fatti di linee, quelli di lino e questi sono vintage, questi mi sa che sono degli anni tipo 60, una cosa simile, vabbè, pazzesco, questi pantaloni mi hanno salvato l'estate, una cosa meravigliosa. Invece la camicia insieme a quest'altra camicia, so, questi invece sono di un brand uh, etico, uh, che sono fatti mi sa in uh, cotone, una cosa simile, sì, uh, quindi una camicia me l'avevano regalata, l'altra l'ho comprata io, giustamente. Cioè, camicie serissime ma dettagli questo è un altro di quelle cose che quest'estate ho messo un sacco forse se mi visito su Instagram l'avete visto questa è una gonna, e che questa è una cosa vintage è degli anni 80 se non mi sbaglio 90, non mi ricordo, forse degli anni 80 o 70 uh, questa, di questa gonna mi sono innamorata io sono bassa sono un po' una nana quindi non vi dico che questa lunghezza mi sia così da dio però allo stesso tempo mi piaceva così tanto giustamente questo l'ho pagata un pochino di più perché è vintage ma altrimenti eh, comunque nell'usato si trovano e volevo una gonna simile e l'ho portata durante l'estate e l'ho adorata e infatti <ride> devo dire che in estate ho più vestiti belli rispetto all'inverno un'altra gonna della quale sono, mi sono innamorata è questa questa non è vintage, è solo dell'usato però questa gonna originariamente, perché è un brand canadese quindi comunque è un brand locale ehm... Questa costava una cosa come 200 dollari. 200 dollari non te li do per una gonna così, però 20 dollari te li do, infatti l'ho pagata 20 dollari, però questa gonna forse l'ho messa così tante volte quest'estate che non avete idea, la adoro, adoro. Se, fossi con, se avessi meno panza mi starebbe anche meglio. Un'altra cosa che voglio farvi vedere è questa gonna che ho comprato, perché io ultimamente sono molto fissata con le gonne a plaid, e ne volevo una rossa e bianca sapete quelle classiche, però ho trovato questa e mi piace molto eh, questa mi sa che si sì, è eh, non so se sia vintage onestamente non credo, però anche questa è per l'inverno perché è fatta tipo di lana cosa simile, quindi io mm. poi ho preso questo berettino alla francesina <ride> che questa in realtà eh, si, sì, l'ho trovata in un negozio dell'usato e ne avevano più, avevano più modelli perché mi avevano detto che era una signora che è arrivata con tutti questi cappelli e li avevano, avevano donate a questi negozi, infatti mi immaginavo questa signora sempre cambiare i capellini. Um, ho preso questo rosso, perché mi piace tanto il rosso e devo semplicemente imparare a metterlo, l ultima cosa ho preso questa sciarpa in cashmere, perché io uh, ho sempre avuto una sciarpa di H&M che uh, voglio donare perché quella sciarpa non <ride> mi aiuta contro il freddo perché appunto i materiali di H&M non è che siano i migliori, quindi l'aria mi penetrava sempre, io non sono un amante delle sciarpe, ok? Uh, non le porto sempre, però quando le porto vorrei Insomma essere protetta dal vento E invece con quella sciarpa non ero mai protetta Quindi ho detto che adesso mi devo comprare una sciarpa Di un materiale decente che mi tenga caldo Ho trovato questa che appunto usata sempre L'ho pagata circa 20 dollari Che non è granché perché comunque è fatta di cashmere E niente quindi io vorrei mettere queste cose Adesso ma fa troppo caldo Maledetto Canada E niente Questo per dirvi appunto che Come avete visto sicuramente io Qua in Canada sono stata molto fortunata Perché ho trovato delle cose molto belle nei negozi Dell'usato. Non sempre però trovo le cose e alle volte sono anche contenta che alcune cose non mi stiano eh, perché ci sono delle cose che ogni tanto che mi piacciono tantissimo e poi tipo sono là tipo ok non mi sta quindi non la prendo, quindi questa è anche la cosa buona dei negozi dell'usato, ovviamente questi acquisti non sono stati acquisti fatti tipo negli ultimi due giorni, sono acquisti fatti da in quest'ultimo anno ecco giusto per, per, per chiarire. Per chiarire. Uh, quindi per farvi capire appunto che uh, se avete il negozio usato dategli una possibilità, andate nei negozi quindi ho un armadio, non ho un armadio grande mi le, tutti i miei vestiti mi stanno in un armadio poi c'ho qualche cassettino con le magliette questo delle magliette, tante magliette che non mi piacevano eh, le ho tagliate, le ho fatte diventare crop top perché appunto siccome tutti, tutti i pantaloni a vita alta con i crop top stanno meglio perché appunto non devo infilare un metro di maglietta dentro quindi anche questa è un'idea se per caso non vi piacciono più certe magliette tagliatele, trasformatele perché alc alcune cose tra magliette e vestiti ho comunque trasformato un bel po' di cose giusto per non eliminarle del tutto perché ogni tanto dice vabbè però questo vestito mi piace però allo stesso tempo non voglio tenerlo in armadio giusto perché prenda la polvere Um, però una delle cose con cui faccio fatica è, sono le scarpe, ma allo stesso tempo io non sono una grande amante delle scarpe. Tutte le scarpe che io ho sono scarpe che ho preso anche l'anno scorso, che ho preso tanti anni fa e che porto tuttora. Quindi, diciamo che quello è il problema minore che mi interessa. Uh, Un'altra domanda che mi hanno tanto fatto è per la biancheria. <ride> per la biancheria, uh, giustamente non la compro usata perché vabbè. Um... La compro, ci sono dei brand etici, però io qua ho appunto ho un brand etico che riesco ad andare a comprare le cose e so già le mie misure e tutto quanto, però anche là per la biancheria vi dirò ho cose, non mi servono altre cose, quindi diciamo che in quest'ultimo anno mi è capitato di comprare un reggiseno nuovo um, e basta quindi diciamo che se mi serviranno delle cose ci penserò in quei momenti però giustamente capisco che il costo anche della biancheria intima eh, etica abbia, abbia un certo costo perché comunque costicchia, no? non vi sto a dire che non costi, eh, però allo stesso tempo magari prima di eh, buttare i vostri soldi così perché volete semplicemente un paio di mutande nuove quando in realtà ne avete 50, non fatelo <ride> perché diciamo che il, il Zero Waste si basa anche su questo, sul eh, anche cercare di consumare meno, vedere se effettivamente si ha bisogno di qualcosa, ci sono delle cose qua che ho comprato, che magari alcune non mi servivano per forza, vi dirò, eh, però allo stesso tempo eh, io non ho tanti vestiti, quindi tutti, quei, tutti quegli acquisti che ho fatto, sicuramente magari di alcuni me ne pento, che non vi ho fatto vedere di alcuni me ne pento, però li porto lo stesso, nel senso che comunque sono vestiti che mi piacciono, però magari avrei detto. Eh, Forse non mi serviva davvero, eh, però allo stesso tempo, sai, li ho comprati usati, quindi diciamo che mi sento un pochino meno in colpa. Eh, un altro consiglio, appunto, è di magari scambiare con le vostre amiche, quindi se magari fate un declutter, cercate di scambiarle tra, tra di voi, eh, e appunto di vedere un attimo, cioè prima di comprare una cosa, di capire se effettivamente vi serve, non vi serve, e anche se vi serve di, eh, magari sì, puntare su su qualcosa di più qualità ecco. Um, quindi diciamo che se comprate da fast fashion va bene però magari se non comprate ogni mese delle cose eh, eh, va, va un pochino meglio per farvi capire questo è il mio armadio lì c'è ancora il mio vestito da sposa che devo ancora vendere lì ci sono dei maglioni eh, lì ci sono dei pantaloni Uh, qua invece ci sono dei maglioni Anche là ci sono dei maglioni uh, Questa è la mia salopetta in jeans Che anche questa in realtà l'ho comprata usata E la adoro E poi qua ci sono cioè Tutti i miei vestiti stanno dentro questo armadio Io non ho un altro, ho un altro armadio C'ho questo e poi c'ho dei cassetti là uh, Per le magliettine Quindi diciamo che uh, Non ho veramente così tanti vestiti Come magari può sembrare E poi le mie giacche Che non, non è che ne abbia così tante Sono di là L'unica cosa che io faccio è che sposto le cose invernali in, in, di fronte e le cose estive in fondo in modo da questo è il mio cambio armadio, questa è l'unica cosa che io faccio per il cambio armadio sì, gente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di essere stato di ispirazione, quello che voglio chiedervi è um, se per caso anche voi avete smesso con la fast fashion, come fate avete i negozi dell'usato vi scambiate le cose, rubate le cose di vostra madre, insomma raccontatemi un po' uh, spero che appunto se avete domande, se avete curiosità eccetera eccetera fatemelo sapere, noi ci vediamo la prossima volta Ciao!